Un accordo perché credo che l'autorevolezza della candidatura di Michele Sarno sia l'unica ipotesi concreta per mandare a casa un sistema di potere, e un progetto politico che ormai è giunto al suo esaurimento. Lo testimonia l'adesione del consigliere Ventura con il quale ho avuto sempre rapporti personali di affetto e di stima, ma naturalmente al di là di quelle che sono eh, le vicende umane eh, è un segnale chiaro e inequivocabile della fine di questo percorso politico. Ora i salernitani hanno la possibilità con la candidatura di Michele Sarno di crederci fino in fondo e io sono convinto che i nostri alleati eh, sapranno valutare nelle prossime ore questa grande opportunità che abbiamo. Saremo certamente al ballottaggio e al ballottaggio sarà una cavalcata vincente. Come arriva il centrodestra a questa tornata elettorale? Ma il centrodestra è una coalizione, non è un partito, non è un partito unico, quindi è inevitabile che ci sia una gestazione, anche perché a voi che siete cronisti attenti, eh, professionisti veri, non soltanto con lo sguardo rivolto alla propria realtà eh, territoriale, sapete bene che si tratta di una eh, tornata elettorale che coinvolge 1.200 comuni, tra i quali ci sono. Roma, la capitale d'Italia, Milano, Napoli, tantissimi capoluoghi di provincia e quindi capirete che, per non parlare un linguaggio ipocrita, che si tratta anche di una questione di equilibri tra i, tra i partiti perché questa tornata ha un valore politico di carattere eh, nazionale. Poi non nascondiamo le difficoltà, ci sono stati anche momenti di forte eh, contrasto interno alla coalizione perché Fratelli d'Italia è un partito che coerentemente sta all'opposizione, non ha fatto parte né del governo eh, giallo-verde, né del governo giallorosso, né del governo Arlecchino, perché noi rispettiamo il voto dei nostri elettori che ci hanno votato col centrodestra e facciamo governi solo con il centrodestra e quando abbiamo la maggioranza. Altri partiti hanno fatto altre scelte. Naturalmente questo non è un dato politico indifferente, però mi sembra che c'è la volontà di essere uniti in queste amministrative e soprattutto per le future elezioni politiche. Non è di certo Fratelli d'Italia che ostacola questo percorso. Anzi noi siamo stati da locomotiva perché abbiamo dimostrato, decidendo per tempo con Michele Sarno la sua candidatura, di costruire un progetto vero, perché non si può fare campagna elettorale soltanto nel mese canonico, non si può fare campagna elettorale delle liste competitive, considerando che per lo mezzo c'è il Ferragusto e quindi noi crediamo di aver fatto un servizio alla coalizione e ringraziamo ancora l'Avvocato Michele Sarno che si è messo a disposizione del progetto e ha detto in maniera inequivocabile che si candidava a Sindaco di Salerno no, sì, forse eh, devo, veri devo verificare, vedremo eh, credo che eh, ci sia una perfetta comunanza nel sentire che al primo posto bisogna mettere l'esigenza esigenze dei salernitani che vogliono cambiare, aspettano che gli sia data l'opportunità, noi questa opportunità la stiamo costruendo. Senatore Martedì in Campania con Salvini, fa una tappa tra l'altro a Caserta, Campagna, altre probabilmente località e anche un po' un derby, un testa a testa tra Lega e Fratelli d'Italia per la leadership della coalizione. Ma eh, noi non la viviamo questa, questa competizione, noi viviamo la competizione con il centro-sinistra Peraltro questo nostro atteggiamento credo che sia molto apprezzato dalla gente perché voglio ricordare che fino a qualche anno fa Fratelli d'Italia era un partito che era poco considerato, molti ci davano dei pazzi ad essere eh, in questa scelta, invece adesso tutti i sondaggi danno Fratelli d'Italia primo partito con una crescita che è stata esponenziale di consenso tra i cittadini e quindi noi pensiamo a costruire alternative di governo reale, poi chi è più bravo eh, deciderà la gente, chi ha avuto il comportamento più eh, coerente, noi sentiamo, avvertiamo eh, in strada tra la gente perché ci siamo, lo facciamo così, eh, una grandissima simpatia per Giorgia Meloni che è una persona autentica e anche l'adesione di Mimmo è un'adesione... Eh, quella del consigliere Ventura che si sposa perfettamente con questo nostro modo di sentire umano, di fare la politica di essere tra la gente certamente commetteremo tanti errori perché noi non abbiamo la presunzione di essere perfetti, eh, che è solo di, del nostro, di nostro signore però di essere persone autentiche con i propri pregi e i propri difetti ma che ci mettono la faccia. Con l'adesione del consigliere Ventura rafforza la vostra scelta sul sindaco Michele Sarno. La nostra scelta era una scelta convinta, eh, a prescindere, eh, però eh, noi stiamo riscontrando che eh, il progetto politico riscuote un successo in uh, città e soprattutto che c'è un uh, progetto politico che a Salerno ha governato per quasi 30 anni che ormai è esaurito. È esaurito. Io credo che l'adesione di Mimmo Ventura sia un po' l'emblema della città che vuole eh, cambiare, almeno coloro che hanno a cuore i destini della città, le cui condizioni sono un po' sotto gli occhi di tutti e non parlo soltanto dell'immagine fotografica di una città molto abbandonata, molto degradata, ma soprattutto di una città che ormai dall'amministrazione non riceve più nessuna spinta. Noi abbiamo una crisi economica e sociale fortissima, eh, Salerno continua a non avere un'identità e eh, c'è molta preoccupazione per quelle che sono le sorti future della tenuta sociale dell'economia di, di questa città. Eh, io credo che occorre un progetto nuovo, soprattutto una spinta entusiastica, diversa, perché fare politica oggi, soprattutto a livello amministrativo, presuppone delle forti motivazioni personali, nel senso in termini di entusiasmo, di carica, di apertura nei confronti di cittadini che vogliono partecipare alla vita pubblica, invece c'è stato un arroccamento all'interno del Palazzo, con un uomo solo al comando, che delega al figlio, al quale poi devono dire tutti quanti di sì. Mi sembra che è una, è una costruzione no, una che non è stare. La Commissione Provinciale dei Fratelli d'Italia a Salerno viene definito il passaggio con il partito della Melone del consigliere comunale di maggioranza Mimmo Ventura. Perché questa adesione? Semplice. Attualmente in Italia, ritengo, l'unico partito con coerenza che sta dimostrando a tutta la politica di saper fare politica, ritengo che è quella dell'onorevole Giorgio Melù. È semplice, ecco la mia scelta politica. Ecco, ma un passaggio dovuto anche alla delusione della coalizione amministrativa che ha governato negli ultimi anni Salerno? Allora, io ritengo, ti ripeto, già mi hanno fatto questa domanda, non voglio polemizzare, non voglio fare autocritiche, nel passato è finito, penso al presente, è normale, ci sta delusione ma no di, di, delle ultime 24 ore. Da ecco, 5 anni a venire a questa parte, io l'ho dimostrato con i fatti la delusione che avevo. Ecco, ehm, ovviamente ha influito anche la scelta di Fratelli d'Italia di candidare a sindaco l'Avvocato Michele Sarno sulla sua decisione. Eh, certamente, è stata la ciliegina sulla torta la candidatura di Michele, una persona pieno di sensibilità, pieno di dignità, ma soprattutto pieno di umanità. È stata proprio quella che mi ha dato la spinta ulteriore, a parte l'amicizia che mi lega con il senatore Antonio Annone, che gli avevo dato già una parola, che se nel caso, chissà, me ne andassi da dove facevo parte, il primo a essere interpellato era lui. Ecco, quali le priorità, con quali progetti e programmi prioritari vi presentate a questa elezione amministrativa di Fratelli d'Italia? io le priorità di Fratelli d'Italia è quello di dare un cambiamento a questa città ma è bello dire, faremo, dire, diremo la prima cosa è di vincere questa battaglia io ci credo al eh, il 99% la vinceremo abbatteremo quest'altro poco di Castello che è rimasto ecco ma al momento c'è una frammentazione sia a destra che a sinistra questo non fa bene alla politica e disorienta i cittadini no, io penso che non disorienta nessuno perché la politica ha il suo cammino i voti è un'altra cosa, i cittadini già sanno a chi votare, è come per esempio noi abbiamo ogni volta che ci sono le elezioni mille candidati e se parlate con qualcuno di loro che si candida vincono tutti, alla fine vinceranno 30-32, è la stessa cosa che sono i voti, chi ce l'ha si va a prendere. Io penso che l'ho sempre dimostrato negli anni, eh, poi chi vivrà vedrà. Tengo a precisare, sì, scusami che ti interrompo, tengo a precisare una cosa fondamentale perché leggendo da qualche parte ho letto che io da sinistra sono passato a destra, l'ho detto a parecchi colleghi, io non, non sono stato mai appartenente di liste di sinistra e di destra e, e per togliere questo dubbio la prima cosa che ho chiesto al senatore io non è di tesserarmi. Ecco perché ha preso la tessera di Fratelli Italia? Prima non aveva nessuna tessera, ha detto lei. Non ho avuto mai tessere di nessun partito, io sono stato candidato sempre in liste civiche, proprio per essere un uomo libero, perché per me la libertà è la prima cosa. Ho chiesto la tessera proprio per dimostrare a queste persone il mio senso di che cosa appartiene adesso. Ho voluto la tessera di Fratelli d'Italia. Poi? Okay un'ultima domanda di carattere personale qual è il suo bilancio personale di questi cinque anni di attività amministrativa al Comune di Salerno? Eh, dipeto, il mio bilancio personale di questa amministrativa di Salerno, lo dicono i fatti io sono una persona semplice una persona che nasco nel popolo e spero di morire nel popolo uh, io mi piace stare in mezzo all'agenda, mi, mi piace combattere giorno per giorno, e eh, ci credo. Ho fatto questa scelta perché è il momento giusto, la città è stanca e credo molto in un cambiamento. Giuseppe fabbricatore, una nuova adesione al partito di Giorgia Maluno, un partito che continua a crescere in provincia di Salerno e rafforza anche con questo passaggio la vostra richiesta ai colleghi, agli alleati del al centro-destra, del vostro candidato sindaco Michele Sacco. Buongiorno, anzi io faccio un in bocca al lupo e eh, un ringraziamento a Mimmo Venturo per l'adesione a Fratelli d'Italia come al consigliere Stasi che è già aderito in consiglio comunale a Salerno. Per noi è un motivo di orgoglio per la continuità e la coerenza che porta avanti i Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda gli alleati, noi aspettiamo, anzi, gli alleati sono stati loro sul tavolo perché noi tenevamo il nostro candidato che era il dottore Esposito il candidato di Fratelli d'Italia. Nel momento in cui si è scelto un civico di testra. che può essere il valore aggiunto come no, E noi l'abbiamo sposato, condiviso e ringrazio il dottore Spose per aver fatto un passo indietro su quel tavolo e lo ringrazio pubblicamente che mi fa piacere che è un uomo di partito e l'ha dimostrato come tutti gli uomini e donne di Fratelli d'Italia ecco, quali saranno adesso i vostri programmi anche negli altri comuni importanti della provincia di Salerno dove si vota, Battipaglia, Eboli ma i programmi sono che Fratelli d'Italia l'ha dimostrato e eh, ringrazio eh, l'ex assessore Capozzoli con la dimostrazione di Vetri sul mare nel momento in cui non c'è stata quella coerenza della continuità di quello che era il programma elettorale lui non ha esitato a dare mandato al sindaco di dire non mi sento più rappresentato da questa amministrazione e vado all'opposizione e questa è quella politica che fra Fratelli d'Italia in tutti i comuni e portiamo avanti in tutti i 50 comuni che si votano.